Angelina Jolie e il suo percorso di rinascita, nuovo amore in vista?. Dopo un anno difficile, vissuto tra sofferenze e rimpianti, Angelina Jolie ha finalmente ritrovato il sorriso, per la gioia dei suoi fan. Bellissima e raggiante. La star di Hollywood è apparsa in numerosi eventi sfoggiando una luminosità che non è passata inosservata, merito dei figli e dell'entusiasmo per il suo lavoro? Secondo alcuni rumors il merito andrebbe anche ad una nuova conoscenza, nuovo amore in vista per Angelina?. Angelina Jolie raggiante, merito di un nuovo amore. Dopo la dolorosa separazione da Brad Pitt. Angelina Jolie ha vissuto momenti di profondo sconforto, ammettendolo anche pubblicamente. Dopo una relazione così lunga e importante, che ha portato alla creazione di un nucleo familiare così numeroso, la consapevolezza della fine di un amore ha creato un forte senso di perdita nell'animo della star di Hollywood. Lattrice però è un'icona di eleganza e di determinazione e ha deciso di rialzarsi, mostrando a tutti la sua forza, grazie all'amore dei suoi figli, la Jolie è una donna nuova e la sua rinascita ne è una testimonianza. Ma il merito di questo riscatto è solo della famiglia e del lavoro o ha contribuito anche altro? Secondo quando riporta Entertainment Oniget, l'attrice starebbe segretamente frequentando qualcuno. Questi rumors non sono mai stati confermati e secondo alcuni si tratterebbe di gossip infondati, a maggior ragione dopo la dichiarazione della Jolie che ha rivelato di essere pronta a perdonare Brad Pitt, qualora lui si fosse reso conto dei suoi errori. Questo uomo del mistero esiste davvero o è solo un amico o un conoscente?. Per ora i fan rimangono in attesa di scoprire qualcosa in più sulla vita privata della loro adorata Beniamina. Angelina e il coraggio di rialzarsi. Molto spesso le star di Hollywood vengono viste come creature mitiche, incapaci di provare dolore o di sperimentare insuccessi. Angelina Jolie però ha dimostrato al mondo di non aver paura di sfilarsi la maschera della perfezione, rivelando al mondo la reale delicatezza dei suoi sentimenti. Dopo mesi di dolore, a seguito di una brusca separazione dopo più di dieci anni damore con Brad Pitt, la Jolie ha avuto il coraggio di rialzarsi, trovando la voglia di vivere e di mettersi alla prova. L'amore per i suoi figli è stata la sua principale fonte di ispirazione e oggi l'attrice è una donna nuova, più forte e determinata che mai. Pronta ad abbandonare l'odio e a lasciarsi cullare dalla dolcezza del perdono, la star di Hollywood mostra con orgoglio le sue cicatrici, rivelandosi ancora più bella e coraggiosa. I fan e i colleghi non perdono occasione per sostenerla condividendo tutto l'affetto e la stima che provano nei suoi confronti. Un'icona del mondo del cinema, che ha dimostrato quanto il talento possa andare di pari passo alla bellezza, Angelina Jolie è stata un esempio per i suoi figli, affidando a loro tutto l'amore e la tenerezza di cui era capace. Una madre di famiglia e una donna in carriera, il dolore non l'ha mai schiacciata regalandole un nuovo modo di percepire la vita e di rimettersi in gioco.